È arrivato il tempo della muta delle mie galline, ora vediamo quale alimentazione adottare. Dopo la sigla. Buongiorno, bentornati sul mio canale. Siamo in ritardo, siamo a fine dicembre. La muta sarebbe dovuta iniziare tra ottobre e novembre, invece quest'anno siamo in ritardo, probabilmente per colpa del clima è fatto molto caldo abbiamo le galline, soprattutto quella nera che poverina si sta spiumando completamente quella lì a polla per gli amici allora eh, se avete visto l'altro video sapete che io nel, nel periodo invernale come cibo do loro eh, un misto polli mischiato con eh, l'ovaiola che è proteico ora però per il cambio della muta mi sono informato meglio e per dar loro una spinta maggiore, per aiutarle a rimpiazzare le, le piume perse che possono arrivare anche fino a 150 grammi in poche settimane, non è poco per animali del genere farò un mix con il mangime per i pulcini che è estremamente proteico e di questo ne userò il 30%, l'altro 30% farò invece eh, l'ovaiola e l'ultimo 30%, 35% quello che è, userò il misto polli quindi faremo 30 30 30 più o meno è importante dar loro non so se vedete come vi dicevo nell'altro video anche verdure fresche questi sono gli avanzi crudi ovviamente dei cavoli che abbiamo pulito non gradiscono molto però questo c'è e si mangiano i cavoli poi ovviamente darò loro erba fresca e quant'altro ovviamente l'acqua c'è sempre è sempre controllata Qui avevo già fatto un mix col 30% di mangime per i pulcini, come vi dicevo prima, è molto farinoso come mangime, quindi loro facilmente lo buttano fuori, però quello è e poi se lo mangeranno anche da terra. Ovviamente in questa fase che durerà qualche settimana eh, le uova verranno abbandonate nel senso che non faranno quasi per niente uova e infatti ora che ci penso quella nera che è l'unica che fa le uova marroni saranno almeno due settimane che non le fa più quindi è iniziato il periodo di muta poche settimane fa ecco adesso andiamo a vedere il mix del mangine poi li riempiamo la ciotola e le facciamo contente come vi dicevo il mangime per i pulcini è molto farinoso giustamente io questo l'ho comprato sfuso al consorzio costa 70 centesimi al chilo più o meno ora questo è un recipiente da circa 4 kg quindi facciamo un mix di qua invece avevo già messo il misto polli con l'ovaiola e per aiutarli un attimino avevo preso anche la versione con i semi di girasole che sono nutrienti le fanno bene ovviamente andiamo a occhio eh? un terzo, un terzo, un terzo voilà ok Gli andiamo a dare le facciamo felici dai tu eh sì, al volo vuoi mangiare tu dai dai polla, vieni Vediamo se riesco ad accarezzarne qualcuna, oh, e là! Eh quando si mangia! Dai! Cosa hai fatto tu? Tutta spelacchiata sei! Ok! Molto bene! Che il banchetto abbia inizio! Bene, Come avete visto è stato un video molto veloce, molto semplice, solo per farvi vedere che tipo di mangime do loro durante il periodo della muta. Avendone soltanto 6 di galline, eh, ovviamente la produzione di uova adesso va a zero, quindi qualcosa la comprerò dal, dal contadino vicino di casa che ne ha molte di più. Se utilizzate un altro metodo o un altro tipo di mangime o magari se avete le vostre granaglie, che pure meglio, me lo volete dire, vi ringrazio. Bene, per il resto se vi è piaciuto il video volete mettere un pollice in su o condividerlo o se vi volete iscrivervi al canale, ve ne sono grato. Vi ringrazio per essere stati con me, buona giornata.